Olá, bem-vindos, bem-vindos. Este é o canal Itália com Ana Paula. E no vídeo de hoje, gostaria de falar um pouquinho sobre a minha experiência na criação de filhos bilingües. Este vídeo será em italiano, mas não se preocupe caso você não fale ou não entenda 100% do italiano, porque este vídeo tem legenda, basta ativá-la. Esteta <música> qualquer ano faz... Oggi giorno siamo molto più consapevoli dell'importanza di conoscere un'altra lingua oltre a quella che ci appartiene come lingua materna. Una volta ho letto che i bambini fino ai 5 anni di età imparano una nuova lingua come fosse la sua lingua materna. Pensare che i nostri figli in età adulta possano avere questo privilegio di parlare due o più lingue come la sua lingua madre è una cosa meravigliosa, è davvero un privilegio. Con questo video, più di raccontare la mia storia, vorrei incentivare tutti a fare questo regalo ai propri figli a insegnare la tua lingua materna. Sì, oggi siamo più consapevoli, ma io non lo so che cosa succede. Per esempio, nella zona dove abito ci sono tanti bambini figli di stranieri, di genitori che non sono italiani, e tanti non parlano la lingua del proprio genitore. Mi del perché. Dalla mia esperienza, da quello che so, so anche che, anche se sappiamo che questo è importante, è altrettanto impegnativo. Ci vuole tempo, pazienza, lavoro, forza di volontà, soprattutto da parte dei genitori, perché per il bimbo viene come una cosa naturale. Qualche anno fa ho ricevuto l'invito per partecipare a un raduno di brasiliani che si terrebbe a al nord Italia, non mi ricordo, ero molto entusiasta di portare i miei figli perché lì quella sarebbe un'occasione in cui loro potrebbero socializzare con altri brasiliani. Arrivando lì, quale non è stata la mia tristezza e mi sono davvero sentita così perché ho visto che i bambini tutti parlavano italiano. Vedevo genitori che tra di loro socializzavano in portoghese e i bimbi che parlavano italiano. Premetto che quando sono rimasta incinta, io di bambini non capivo nulla e ho dovuto cercare. Stavo anche da sola, non avevo un supporto, non avevo chi mi aiutasse. Quindi <ride> come cambiare pannolino, quando iniziare lo svezzamento? Avevo tantissimi dubbi sulla crescita di un bambino, ma di una cosa ero sicura, che loro dovrebbero imparare la mia lingua. A parte il fatto che io sono una casa sempre interessata di altre lingue, la mia laurea che è in mediazione linguistica, a parte la mia formazione, è insegnare il mio idioma, la mia lingua, è come presentare me stessa al mio bambino. Perché la mia cultura, la mia lingua fa parte di quella che sono. Per me è una cosa assolutamente obbligatoria che i miei bambini capiscano chi sono. E come ho fatto? Il modo che ho trovato giusto insegnare i miei bambini nel modo più naturale possibile, ossia da quando erano nel ventre li parlavo soltanto in portoghese, non è così che funziona con una lingua, prima ascolti e dopo parli, c'è da dire che ogni bambino reagisce in modo diverso, no? io ho due figli, Matteo è molto, non lo so se per il suo lato è patriottico, lui è abbastanza, è un italiano ferrio, <ride> e ha resistito un po' di più alcune volte mi voleva raccontare qualcosa iniziava in italiano quando gli dicevo parlo in portoghese lui ci ripensava e non mi voleva più raccontare no va bene lascia perdere mamma e mi dispiaceva molto perché io volevo sapere, volevo parlargli, volevo conoscere la sua storia. Poi valutavo se era il caso o no e gli dicevo vabbè, parlami in italiano, non fa niente. L'altra figlia, Beatrice, ha iniziato a parlare molto presto. Aveva un, un ventaglio abbastanza grande fin da piccola di vocaboli, vocabolario sia italiano che il portoghese. Ha sempre rischiato tanto, tanto che inventava verbi, inventava sostantivi, eccetera. È sempre stata molto propensa a parlare entrambe le lingue. Oggi giorno Matteo ha nove anni, Beatrice ha quasi otto, entrambi parlano tranquillamente il portoghese. Oltre al fatto di parlarli sempre in portoghese, ho osservato i loro interessi e gli ho presentato diversi film. Uh, musica, clip e vai con galina Pintaginia, con uh, o la telenovela, cantanti, cantanti per bambini, cantanti adulti, in modo di attirare di più gli interessi. Un'altra cosa che ho cercato di fare è farvi avere sempre il contatto. Con, miei, con la mia famiglia, parenti e amici in Brasile, e ogni volta che abbiamo l'opportunità andiamo in Brasile e lì vi facciamo vedere quest'altro mondo, quest'altro mondo che parla la nostra lingua. Questo mi ha fatto ricordare una volta che siamo stati a Copacabana e abbiamo trascorso tutta la mattinata lì. Tornando a casa, l'ora del bagnetto. Matteo era piccolo e io vi ho detto della resistenza con la lingua. Gli ho detto, hai visto l'importanza di parlare il portoghese? Qua tutti parlano il portoghese, meno male che tu lo conosci, perché così ti puoi comunicare. Lui si gira e mi dice, mamma non è vero che qui tutti parlano il portoghese, qui tutti parlano italiano. E io no! non aveva fatto caso che lui coinvolto nei suoi giochi la sabbia acqua eccetera aveva notato che noi eravamo circondati di italiani io sentivo solo l'italiano ma dicevo ma sto sto arrivando o sto in Italia arrivando qua in Italia lui è entrato a casa e ha detto così adesso siamo in Italia in questa casa si parla soltanto in italiano <ride> crescendo succedeva spesso che li parlavo in portoghese e loro mi rispondevano in italiano. Lì la mia tecnica era, non stai intendendo, che stava parlando? E finché non mi rispondeva, non capiva che cosa volevo dire e mi rispondeva in portoghese. E questa è una tecnica che uso tuttora, anche se loro mi parlano naturalmente in portoghese, ogni tanto gli scappa... Eh qualcosa in italiano, non intendi e loro subito, già mi, mi dicono in portoghese quello che mi dovevano dire, quando iniziare il prima possibile, se tuo figlio ha già una certa età, inizia lo stesso, inizia lo stesso adesso, Nessuno meglio di un genitore per conoscere il proprio figlio, osserva le sue preferenze, osserva quanto è, è portato, quanto vuole Prendilo per quello che gli piace, gli piace la musica, presentali uno stile di musica che magari gli può piacere, gli piacciono i film, presentali i film. È importante non fare che quella opportunità che è un regalo che gli stai dando sia un'imposizione e sia una cosa brutta o cattiva che non gli piace o che crei dei traumi. No, deve essere una cosa molto naturale, non importa quale sia l'età del tuo figlio. Come facevo davanti agli altri? Eh, dipende. Quando volevo che capissero magari li parlavo in italiano, ma la maggior parte delle volte li parlavo in portoghese. E una volta finito, concluso il discorso tra me e mio figlio e mia figlia, eh, dicevo che la persona vi ha detto questo giusto per non sembrare una cosa troppo mal maleducata, ed è così che seguiamo. Lasciate qui i vostri commenti: quello che pensate riguardo questo discorso? Se voi avete, avete vissuto questa esperienza, se avete intenzione di insegnare ai vostri figli. Questo è tutto. Ci vediamo prossimamente. Ciao.